Grazie Presidente, eh, cercherò di rimanere nei tre minuti. Eh, io eh, mi scuso per non essere intervenuta oggi, eh, non mi sento perfettamente bene e eh, eh, quindi ho preferito aspettare l'ultimo ordine del giorno per intervenire. E, a me dispiace che non si... Eh, eh, non si sia comprese tutta una serie di, di cose eh, noi non siamo contrari alla coprogettazione assolutamente noi riconosciamo del, eh, sia degli enti del terzo settore che delle associazioni e, e che anche del volontariato di, di tutta eh, questa, questa parte che ci aiuta, ci supporta eh, nel, eh, nel dare un sostegno alla città eh, eh, però se si fosse letto bene questo piano, questo piano che viene solamente denigrato dalle opposizioni eh, sinceramente si sarebbe visto che eh, la coprogettazione è prevista sempre nel piano eh, nella programmazione, è prevista nel monitoraggio e eh, eh, anche nella valutazione eh, del piano stesso e dei servizi erogati eh, noi non siamo contrari a, a questo però eh, Analogamente come fatto ieri per delle cose che già sono previste nel piano, eh, io non posso approvare. Gli ordini del giorno. sì, non sono intervenuta su altri argomenti perché già trattati negli ordini del giorno di ieri, quindi è inutile che io mi rimetto eh, a discutere sul personale, sugli assistenti sociali, su tutta una serie di argomenti che già abbiamo affrontato ieri e già abbiamo espresso il nostro punto di vista. E onestamente eh, se eh, le opposizioni lo ritengono, lo vogliono e pensano che possa eh, essere eh, di aiuto anche per implementare in un futuro, in un modo migliore questo piano, io mi rendo disponibile, come sono sempre stata, anche ad affrontare il tema della coprogettazione nel, in una delle prossime commissioni, portando anche delle, delle esigenze e eh, de, delle opposizioni che magari non hanno riscontrato in questo piano e vedendo se è possibile eh, collaborare insieme ma in spirito di collaborazione che io non ho chiuso mai la porta davanti a nessuno e questo non me lo potete nascondere nelle commissioni e anche in tutti gli altri eh, incontri che abbiamo fatto a qualsiasi titolo. Quindi io mi scuso nuovamente per non essere intervenuta prima e, e consegno il nostro voto di assenzione anche su questo ordine del giorno. Grazie Presidente.